Ciao a tutti, stamani, stamani verso mezzogiorno l'ora, è stato posto un quesito su GIS Italia, il quesito è scritto qua. La soluzione a questa domanda, a mio avviso utilizzando QGIS, la soluzione è nell'utilizzare le viste di QGIS. Andiamo a vedere quali sono le viste in QGIS. Le viste in QGIS vengono gestite da questa icona che si trova in alto nella TOC, questa qui gestisce la visibilità dei layer. Questo ci permette, utilizzando questa icona, di eh, memorizzare lo stato della TOC. Vediamo cosa significa. Attraverso un esempio, carico due strati, io utilizzo PostGIS e in particolare carico lo strato delle province e delle regioni. regioni, queste due. Ecco qua, come vedete sono una sopra l'altra, perché sono perfettamente sovrapposte. Bene, come ho detto poco fa, le viste cosa sono? Non sono altro che una funzionalità di QGIS che ci permette di memorizzare lo stato attivo o spento dei layer presenti nella top. Quindi, in questo caso sono entrambi accesi, quindi io memorizzo questa prima situazione. Cosa faccio? Vado sull'occhio e, e dico aggiungi vista. In questo caso io scrivo tutti accesi, relativa ai layer. Bene, ora spengo, anzi, spengo regioni, come vedete rimane sempre questa, e <coughs> scusate, memorizzo quest'altra situazione, quest'altra vista. Guarda sempre sull'occhio, aggiungi vista, e questa volta la chiamo solo province. Province, bene. Ora spengo province e accendo regioni, e memorizza anche questa vista. Aggiungi vista e la chiamo solo regioni ecco fatto, ora se volessi ritornare alla situazione iniziale cioè tutti accesi, basta andare naturalmente sono due layer semplici, non è semplice. Ma immaginate qua di che avere 10 layer o di più e allora andiamo su tut tutti accesi vedete si accendono tutti oppure voglio solamente le province se attivo solo le province se voglio solo le regioni e l'ho scritto male, l ho scritto reggini quindi se voglio cancellare questa la seleziono e gli dico rimuovi e la creo di nuovo aggiungi vista, re, g, o, mi, ecco qua. Bene, vediamo ora come sfruttare eh, le viste nel compositore di stampa. Bene, creiamo una, una, una, una nuova composizione, Quindi andiamo su questa icona, oppure su progetto, nuova composizione, e scriviamo test. Abbiamo. ecco qua, si apre il compositore di stampa, aggiungiamo una prima mappa, Aggiungi mappa con questa icona qua. Facciamo un bel rettangolo. E naturalmente qua viene riproposto ciò che si vede nell'Atlas, nel, nella, nella canvas, questa qua. Bene. Centro un attimino la mappa, utilizzo questa icona qua, sposto il contenuto. Vado qua e con la rotellina posso centrarlo, però utilizzando solo la rotellina eh, si ha un passaggio di scala troppo troppo repentino, quindi se teniamo premuto CTRL è molto più leggero, come vedete. Posso fare anche il pan, se tengo premuto e mi sposto, vedete, quello posso centrare molto più precisamente. Con molta, con molta più precisione, ecco qua, bene, un attimino aggiungo, ritorno sul, sullo strumento sposto oggetto, seleziono l'oggetto, che è questo, e aggiungo rapidamente una cornice, eccolo qua, bene, a questa qua o lascio il nome mappa 0, oppure ci picco due volte e lo chiamo, per esempio, non so, mappa 1 ecco ora aggiungo una seconda mappa. Questa ci clicco due volte qua, anzi è quella evidenziata. La chiamo mappa 2. Mappa 2 va bene, questa è la mappa 2. Aggiungo rapidamente la cornice. Ora voglio realizzare un atlas. Quindi seleziono questa mappa, che è la mappa 2, vado su genera Atlante, generazione Atlante, spunto qua, vettore di copertura, voglio scegliere le regioni, e come nome della pagina, che poi mi comparirà qua sopra, metto il nome delle regioni, ecco qua. Ritorno su proprietà oggetto, e vado a spuntare... Eh, Vado a spuntare qua, controllato dall'Atlante. Eccolo qua. Qua posso decidere il livello di zoom. Ecco qua. Ora se io lo attivo, vedete qua si c'entra. Questa qua è la prima regione, se andiamo a vedere la tabella di attributo, la prima regione è questa qua, quella in alto a sinistra. Bene. Ora se io scorro qua, non so in Toscana, mi centro la Toscana. Se vado su, non so, Molise, mi c'entra qua. Bene, ora, però io qua, in questa prima mappa, mappa 1, io non voglio vedere le province, voglio vedere solo le regioni. Mentre in quest'altra voglio vedere solo le province. Come faccio? Bene. Seleziono la prima mappa, vado su proprietà oggetto e vado a spuntare qua. Questa prima opzione. E qua vado a scegliere quale delle tre viste che ho creato deve seguire. questa mappa. Io voglio che qua sono le regioni. Ed ecco qua. Sono le regioni. Vado sulla seconda, la seleziono. E voglio che qua vedere solamente le province. Spunto sempre qua. Vado qua. province. Province erano prima e province sono rimaste. Ok? Quindi se ora scorro. Vedete ora, naturalmente io voglio che qua mi compare un riquadro in modo da seguire, eh, la, di evidenziare qua la regione. Per far ciò, questa mappa la devo far diventare una panoramica. Quindi vado su panoramica, aggiungi, e qua vado a scegliere mappa 2. Quindi questa qua è la panoramica della mappa 2. Quindi vedete qua e qua. Da qua Umbria. Questa è Umbria e qua vedo Umbria. Come vedete attraverso il semplice uso delle, eh, delle viste posso giocare sul quale layer far vedere nella mappa. Stessa cosa si può fare anche in, in, altri, in altri modi, però a mio avviso questo è il miglior modo per cui eh, risolvere il problema. Un altro modo, lo dico molto rapidamente, è quello di eh, bloccare il layer, nel senso che se io spengo questo, potrei spegnere questo, eh, poi andare qua, per esempio qua, faccio ora aggiorna, Ecco, se vado qua potrei fare eh, blocca il layer, quindi mi blocca la situazione cioè, se io blocco in questo momento, mi blocca la configurazione che ho, che ho nel, nella, nella canvas in questo momento. Però, ripeto, è meglio utilizzare le viste. Mentre ci siamo, vi faccio vedere un altro piccolo trucchetto per far vedere, in questo caso, solo uh, la provincia selezionata. Se io seleziono Umbria, io voglio vedere solo l'Umbria, non voglio vedere tutti gli altri a fianco. Ok. Quindi, per far ciò basta applicare su province un piccolo filtro. O meglio, una tematizzazione tramite regola. Quindi, queste le elimino tutte, vado su tramite regola e aggiungo questa semplice regola. Qua gli dico che. Praticamente, la regola è questa, che Atlas, anzi, la scrivo. Atlas, se vado su variabili, gli dico che Atlas Futures ID deve essere uguale a che cosa deve essere uguale? Deve essere uguale al codice della regione. Codice della regione, perché codice della regione? Perché il layer di copertura è la regione. Ok? Qua c'è questa regola, se vado ora nel compositore, gli dico aggiorna, vedete, vedo solamente la regione che seleziono. Se seleziono Sicilia, vedo solo la Sicilia. Qua mi seleziono dov'è e qua vedo solo la Sicilia. Se vado non si in Toscana, vedo solo la Toscana. Ciao ragazzi e alla prossima!